la seconda edizione di teatro in blu dopo il successo dello scorso anno ritorna questa rassegna molto innovativa perché tutto succede in mare, questa è l'idea e ci dica anche il programma di questa seconda edizione il programma quest'anno è molto diciamo, articolato, a differenza dello scorso anno e anche con il buon auspicio di una in una lunga vita di questo progetto, ehm, Teatri in Blu si arricchisce anche di due eventi sulla terraferma che aprono questo sabato 30 giugno eh, appunto la rassegna Teatri in Blu e poi si chiuderà l'11 eh, agosto sempre sulla terraferma. Nel mezzo la tonnara Maria Antonietta, anche grazie allo spirito collaborativo e al sostegno dell'amministrazione comunale di Cetara, ridiventa palcoscenico in mare. Eh, diciamo in questo momento siamo abituati a pensare al a guardare al mare per altre ragioni, parliamo di mare eh, ragionando su chiusure, parliamo addirittura di porti ragionando su chiusure. Il porto e il mare invece grazie a Teatri in Blu provano a diventare eh, diciamo artifici di incontri, incontri tra territori, incontri tra culture, tra luoghi, tra fantasie. Lo spirito di Teatri in blu è proprio questo, diciamo così. Eh, cominciamo appunto 30 giugno con un omaggio concerto, piccolo concerto omaggio a Domenico Modugno, proseguiamo poi in mare il 7 e l'8 luglio con Principio Attivo Teatro di Lecce. Proseguiamo ancora il 19 e 20 luglio, sempre in mare, con Teatro Pubblico Incanto di Messina. 4-5 agosto sempre in mare con, una, diciamo, eh, con un racconto sulle antiche tradizioni eoliane, uno spettacolo patrocinato anche dal comune di Lipari, ecco le tradizioni e diciamo, i territori che si incontrano. Finiamo l'11 agosto eh, con uno spettacolo dedicato anche a Cetara eh, che chiuderà secondo me in maniera anche diciamo così, giusta e doverosa questa seconda avventura. Torna l'estate cetarese, tornano le tradizioni ma anche l'innovazione perché eh, c'è la notte delle lampare ma c'è anche la rassegna molto innovativa che è Teatri in Blu e cerca di coniugare il Comune di Cittare entrambe le cose, storia, tradizione ed innovazione il nuovo. Assolutamente sì, Cetara negli ultimi anni eh, ha fatto una scelta ben precisa riguardo alla programmazione estiva, ma in particolar modo degli eventi. Eh, cerchiamo di proporre ecco, delle manifestazioni che siano attinenti eh, alle nostre tradizioni. Eh, teatro in blu e Notte del Lampare è la, eh, sono le manifestazioni clou ecco, che rappresentano in pieno la nostra identità, proponendo gastronomia, il, leg il forte legame tra gastronomia, territorio e e musica popolare, musica mediterranea, quindi la cultura mediterranea eh, attraverso un linguaggio diverso come eh, quello del, del teatro a bordo di una eh, tonnara, ecco, una cosa molto molto esclusiva. Eh, gli eventi citaresi eh, diventano delle vere e de, proprie esperienze eh, dove l'ospite diventa protagonista eh, della serata. Ecco, invece eh, la Notte delle Lampare è un'antica tradizione di pesca sì. eh, dei cetaresi che può essere in qualche modo vissuta da tutti quanti. Può essere vissuta da tutti perché noi portiamo i nostri ospiti a vedere, ad assistere in prima persona la battuta di pesca. Io credo che sia il miglior modo per, per far arrivare ecco, a tutti l'emozione eh, del sacrificio ecco, di quando eh, i pescatori calano le reti. Mh, che Potrebbe sembrare folcloristico, lo è al momento, però il nostro messaggio è quello proprio di far, è, è far capire cosa c'è dietro uh, un lavoro del genere. E la nostra speranza è che queste tradizioni non muoiano mai. Quindi eh, sproniamo i giovani, sproniamo ecco, i, i nostri concittadini a portare avanti un lavoro abbastanza faticoso, questo senz'altro.